Il legame di Trotsky con l'Italia è un tutt'uno con l'esperienza tragica dell'ascesa del fascismo con l'instaurazione del governo Mussolini su invito del re nel 1922 a seguito della sconfitta del moto rivoluzionario del biennio Rossi quando centinaia di migliaia di operai occuparono le fabbriche del Nord Italia a seguito di quel moto ci fu una repressione feroce e la messa al bando del Movimento Operaio Italiano per molti anni. Trotsky, nei carteggi con i compagni italiani, incarnava al pari di Lenin l'ossessione per una politica ambiziosa di partito e non per una politica chiusa e settaria. Era fondamentale anche per i compagni italiani fare propria la politica del fronte unico per conquistare nuovi strati di lavoratori, con lotte comuni e non con la sola propaganda astratta. Dunque era importante che il programma di un Partito Comunista sapesse rivendicare punti precisi, transitori, che non si limitassero alla rivendicazione della dittatura del proletariato. Così Trotsky criticava il documento approvato al congresso del Partito Comunista d'Italia nel 1922, noto come Tesi di Roma. Un programma dovrebbe indicare non solo le tendenze dello sviluppo e le forme della realizzazione dei nostri scopi finali. Esso dovrebbe invece stabilire gli scopi transitori per i quali noi adesso chiamiamo le masse alla lotta, nella quale purtroppo non si tratta ancora della conquista della maggioranza della classe lavoratrice. Diversi anni dopo, nel 1930, il piccolo iniziale gruppo i fondatori e dirigenti del Partito Comunista d'Italia aderì all'opposizione di sinistra internazionale. L'ala bolscevica che lottava contro la degenerazione dell'internazionale comunista. Una grande occasione per applicare la politica rivoluzionaria nella tensione tra fascismo, questioni democratiche e rivoluzione socialista. italiano, con la sola eccezione di Gramsci, ricorda Trotsky, aveva ritenuto impossibile l'ascesa al potere politico del fascismo, a partire da un'analisi superficiale di quel fenomeno politico. Al contrario, era compito dei rivoluzionari capire quali obiettivi e rivendicazioni, nel quadro della caduta del regime fascista, avrebbero permesso di trasformare la lotta e l'insurrezione antifascista in una rivoluzione sociale e non limitarsi alla proclamazione della democrazia in una Repubblica Borghese, cioè proprio quello che fece il PC di Togliatti. Così Trotsky affrontava la questione. Noi comunisti respingiamo a priori ogni obiettivo democratico, ogni parola d'ordine di transizione, di preparazione, fermandoci rigorosamente alla sola dittatura proletaria. Sarebbe dar prova di un vano settarismo dottrinale. Non crediamo neanche per un istante che un semplice salto rivoluzionario sia sufficiente a saldare ciò che separa il regime dalla dittatura proletaria. Non neghiamo affatto la fase di transizione con le sue esigenze transitorie, ivi comprese le esigenze della democrazia, ma è precisamente con l'aiuto di queste parole d'ordine di transizione, dalle quali scaturisce sempre la via della dittatura proletaria, che l'avanguardia comunista dovrà conquistare la classe operaia tutta intera e che quest'ultima dovrà unificare attorno a sé le classi sfruttate della nazione. Non si può imporre la dittatura del proletariato alle masse popolari. Non si può realizzarla che conducendo la battaglia, la battaglia a fondo per tutte le rivendicazioni, le esigenze e i bisogni transitori delle masse. Oggi in Italia non siamo sotto un regime di dittatura fascista, ma nel nostro paese, così come a livello internazionale, un programma transitorio che includa e rilanci le parole d'ordine democratiche senza lasciarle separate dalle altre, è pienamente valido. E lo è ancora di più perché non rivendichiamo un socialismo burocratico calato dall'alto, ma un socialismo basato sull'auto-organizzazione delle masse, sulla democrazia dei lavoratori e della popolazione riuniti in consigli.